Thank you. Era una ragazza semplice, di quelle che sognano dietro ai libri e alle poesie, e se la vita è carogna, non importa, una ragione buona per sorridere, la trovi comunque, era un tipo così ed era carina, questo bisogna dirlo, non del genere vistoso, quelle che ti giri a guardarle, più semplice ma aveva qualcosa che ti accalappiava. niente da dire ce l'aveva come una specie di limpidezza di trasparenza era quel tipo di donna che quando ce l'hai tra le braccia sai che lei è lì proprio tra le tue braccia e da nessun'altra parte non so se avete presente ma è una cosa rara è bellissima il suo genere.